Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Diametix e, e Marco 007 E siamo tornati, no non è vero <ride> Siamo venuti sul primo let's play eh, Il prossimo let's play Cioè Luigi, Super Luigi deluxe oh, Allora, questo, questa sarà davvero una serie molto corta Di tipo 9 parti al massimo 8 barra 9 parti Sì Dipende se è, riusciamo a fare tutto velocemente 9 mm. Vabbè, comunque e, sia E dopo, non ci. Non, cioè il sondaggio non serve Perché veramente prima cioè dopo New Super Mario Bros. Sì World. abbiamo problemi eh, tecnici Non possiamo usare la eh, Wii U per il momento Non possiamo usare la Wii U per un altro let's play Che avevamo intenzione di fare Yoshi's Volley World. Va bene quindi iniziamo subito <ride> di New Super Luigi sempre. U Ah New Super Luigi è Un po' più difficile di New Super Mario Bros. Sì World. certo Puoi saltare in, più in alto Ma è anche più facile scivolare Cosa che non mi darà fastidio um, affatto Allora non Io ovviamente so sarò Luigi. Io ho un, ho un problema Non so che Todd usare Perché Todd è facile Usa so quello giallo Lo è facilissimo E gli altri due li ho già usati quindi. Il Todd giallo non l'hai usato L'hai usato solo nella, nella sfida dell'altro let's play Ma sì, questo ma è, è un let's play nuovo quindi. Vabbè non allora importa. faccio Todd to giallo ora negli extra Todd blue Nell'extra La cutscene è comunque un po' di Sì sì Perché non c'è Mario per qualche Niente c'è solo il cappello hanno invitato il cappello di Mario Io ho una teoria Perché visto che Rubodiglio in New Super Mario Bros. U Quello normale non The Lazz Uh, non era giocabile il New Super Luigi U, uh, nel sacco di ruboniglio ci fosse Mario Il cadavere di Mario eh sì, vabbè <ride> a parte come fa a mettere tutti quegli oggetti dentro poi boh. e poi come, come fa a portarselo se è così pesante <ride> la mia teoria invece, <ride> esatto, la mia teoria invece è che lì ci sia seduto un ruboniglio vita. e ha il cappello in testa ma è troppo basso quindi non si vede cosa? Lascia stare Ioink vabbè comunque si ha ah, uh, ok ho capito alla particolarità di Luigi U Praticamente Ve la dico Dalla prospettiva Del vecchio gioco Cioè New Super Mario Bros U Normale Praticamente ehm, Avete Per ogni livello 100 eh, secondi Soltanto E inoltre Il ruboniglio era utilizzabile Adesso è utilizzabile In tutte e due Le modalità però Il ruboniglio era utilizzabile E Mario no invece Mario non è utilizzabile Neanche adesso Una uh, cosa che non so Stanno i rubonigli Pure qui Se usi il ruboniglio o No Ok, eh, è, lo, è lo stesso eh, identico sì, sì, lo di so, Mario Bros. ho so, capito, capito Soltanto che non puoi usare Mario e c'è il ruboniglio utilizzabile, ma c'è um, anche nell'altro I boss sono tutti uguali. È tutto uguale, sia la mappa che le. Tranne le... i livelli. I livelli sono un pochino diversi e talvolta anche le monete stella sono un po' diverse. Uh -huh. e, beh, le monete stelle sono per forza diversi perché i, i livelli sono pure più corti. Per questo durerà molto meno questo... Sì, infatti display. cerchiamo di fare una, una parte per mondo. Ovviamente se falliamo... Se non, so. se non riusciamo in questa parte... Eh, la, eh, Vedremo. Compenseremo nella prossima parte. Come vedete possiamo saltare molto in alto. Grazie. <ride> Il primo a morire non sono io in questo let's play. Sì, per colpa di chi? Lasciala a me. Vai. Ti ucciderò. Um, dai, veloce. Abbiamo poco tempo E ha appena iniziato il livello Che come vedete possiamo volare un pochino Tipo fluttuare Perché Luigi lo sa fare e a quanto pare i Todd hanno imparato a Luigi ora che per qualche motivo non c'è Mario oh, Cacchio è vero Scusa falla prendere a me Sì fai prendere oh. <ride> Eh non ce la fai Invece si sì. Vieni. Vieni qua L'ultima l'ultima è sulla scala Ecco, come vedete, non ab ci abbiamo messo neanche un minuto 40 secondi ci eh, abbiamo messo Per fare un, un solo livello e la, È durata eh, più l'intro che i livelli Eh, appunto Molto di più <ride> E durerà anche di più di, del secondo livello uh, Però c'è l'uscita segreta, quindi vabbè Dobbiamo fare tutto il primo mondo in sta parte Almeno allora, Dobbiamo provarci Se durerà in un tempo decente, massimo 35 minuti, allora... Faremo così per tutto il resto dei video. Uh, pure, pure i titoli dei livelli sono cambiati comunque. Vabbè, non li leggeremo. Come non abbiamo mai fatto, ovviamente mm, Appunto. Uh, moneta, oh, Meno Dio. male che sono andata Già la stavo qui. mancando. <ride> ok, sì, dobbiamo stare un po' più attenti perché è diverso il gioco. Cioè, sono diversi. Uh, ok. Scusa. Grazie. Eh. Vabbè, uh, prendiamo quel blocco. Comunque questa meccanica di saltare più in alto ah, però... Ma cacchio è vero che questa questa moneta stella è quasi impossibile senza la ghianda Te la ricordi? No Questa basta fare col Koopa ma io faccio così Ok Ecco e nemmeno mi imbollo io non ho bisogno Aspetta che qua ci sarà qualcosa nei, nei, nei muri tipo No no Quello lì mi pare me sospetto ricordo. Me la Vabbè. ricordo l'ultima io Ok Mi imbollo senti non morire basta. Che te lo dico. Ok. Non andare. Qui basta fare così. Infatti serve. Serve la ghianda secondo me. Serve la ghianda. Aspetta un attimo. Che provo un'altra cosa. Ci prova. No eh. Vedi. Ci serve la ghianda per forza. Dobbiamo rifarlo. Ce eh. l'avevo io all'inizio, però l'ho persa. Vabbè. Uh, mi sa che là si va anche per l'uscita segreta Quindi Sì sì è quella l'uscita segreta Vabbè. Ok questo ci avevamo messo un pochino di più Però non importa perché Tanto adesso viene prendiamo se Viene di più, più lungo <ride> Veramente. Adesso speedraniamo il primo livello Di nuovo senza perdere tempo quindi... E prendendo la ghianda E poi ci rivediamo Al punto di prima per prendere l'uscita segreta Ah sì la no, prendiamo direttamente la casa Todd okay. Vediamo sì, sì, mo inizia la trasformazione che già conoscete, speriamo Luigi! Bene Prendiamo questa casa Todd Oh, perché va avanti, vabbè Stai per fare l'ultimo livello La scassa Todd Cioè l'ultimo livello Ok, prima allora Prima metà Ma non c'è nemmeno una ghianda in ste case Todd Di che stai parlando? Ah, perfetto. Vabbè, uh, non prendiamo la, uh, la cosa. Io mi, mi posso ricordare tutto, non c'è bisogno sì, di niente. Sì, pure io. Io mi. Io mi. Io okay, io prima mi e ultima. Tu no, vai a prendere. Io, pre io prendo il secondo. No, Marco, <ride> fermo. Non la voglio quella. <ride> Fa niente, la togliamo poi in un altro momento. Tanto qui userai tua sicuramente, visto che sei il nabbo. Ah, ah, in effetti, ah. se ora cambio un attimo con tua uso la, no, la, non la cosa. Far, non... ah. <ride> Possiamo evitare di no, prenderci no, la vianda. No. No no no no no no no no okay. è pure l'interfaccia è cambiata Ok per eh, quella Ah si sì, è vero le... La luna ti dà tre vite sì, Va sì. bene ci vediamo a livello 2 A metà Bene siamo tornati qua Non entra nel tubo Adesso si fa così I... Levati Oh Qua è molto easy con la ghianda Ho fatto lo spingiamo pure okay, lì, non è che sta pure la cosa Entra basta Un attimo Perché? Siamo sicuri che qui Sì No E dov'è scusa? Non dove non può ricordo. essere? Ah ecco No è lo stesso tubo Lo so Cambia solo l'uscita Vabbè eh, ci vediamo all'uscita segreta Ehi eccoci Ah allora, là non a entrare Ve Veloce veloce uh, Qui Quiamo qua Ci sarà qualche blocco Uh Che cazzo Ok Non dire parolacce Corri adesso Corri, corri Velocissimo Ok Bene, abbiamo finito il secondo livello con l'uscita segreta dopo 18 minuti e 30 di registrazione Yeah, quindi non possiamo capire se ci mettiamo troppo o poco Vabbè, no, noi no, lo facciamo no. tutto e basta Poi Marco deve montare, a me non interessa <ride> Eh, prima okay. del boss No, adesso andiamo al, alla torre livello segreto. Andiamo alla torre alla torre alla torre, alla torre, alla torre, alla torre A caso, così Me dai. Ok, mamma. Poi dobbiamo fare tutta sta strada indietro. Bravo. <ride> a fare il simbolo di eh, eh, che è. Eppure subacqueo, quindi la ghianda nemmeno la possiamo tenere. E ci okay. serve. Fuga dal pesce in gamb Ok. Oh no, il pesce con quello enorme, la ciccione. Guarda, tanto starà a poco. Ok. Ah, ah, ah. Starà oh. poco perché. Questo livello dura poco ah, Non è che la quel tubo all'asso può entrare Ok, ne so Sono molto difficili da trovare Comunque avremmo dovuto fare un game Cioè avremmo dovuto giocarci a sto gioco prima Di registrarlo Lo so, io non ci ho mai giocato a questo gioco Nemmeno io Io <ride> pensavo fosse tutto uguale Però poi ho guardato il let's play E me ne, mi sono accorto che non è così Cosa? pensavo fosse ah, che... tutto ok Ho so guardato un let's play poi Cioè non il let's Vai play avanti, mi... veloce certo. Tipo qualche cosa mi sono visto Stiamo perdendo sicuramente delle monete Eh, lo so, va. Difficile Ecco, lì, lì, lì, lì Quel tubo giallo Ecco, sono morto Ah! ah come? Vabbè, vai avanti Oddio, ma muoio io Cor Corri, corri, corri Ok, stai attento a, a, a qualsiasi cosa Qui, ecco, ok la E' seconda la seconda, vai indietro Uh, cerca cerca sotto perché quella è apparsa da sopra quindi penso la prima sia sotto Sotto da qualche parte Anche perché non siamo mai stati sotto Aiuto S Senti io mi imbollo vai Stavo guardando te io Non me ne sono nemmeno accorto Stavo dicendo ma perché ci mette così tanto questo qua? Eh sì stava il coso Il T e poi non abbiamo ancora nessun oggetto quindi se moriamo. Ah, eh. tu, stai, tu stai sotto, io vado sopra invece. Va bene? Bene, così. Aspetta non entrare. Rifondiamo pure il coso. Intanto prendiamo qua. Poi proviamo qua un attimo. Nah. No No. <ride> allora, io sotto, tu sotto. Ah, qua. qui probabilmente starà. È vero, sì. è vero, me lo ricordo una volta ci ho giocato a questo livello. Ecco. Vai, vai, sta un vai, fiore? Vai. Voglio vedere se sta un fiore. Lo uccido. un fiore Lo uccido Io ho giocato solo al primo mondo di vai, Stella. Perfetto, vai, Aspetta, che lo uccido di nuovo così guadagniamo un po' di tempo. vai, corri, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, No! L'unica cosa che avevamo per difenderci da quello schifo. Oddio i livelli subacquei. Il fatto che dobbiamo andare troppo veloce è, è orribile. Ok, attenzione che moccata questo questa. Ti faccio da esca. No, non penso funzioni. Io vado via. Siamo finita. Sì. Non, non entrare, non entrare. Sì, lo so, vado giù. Non morire. Vedo. Ok, no. Marco! No! Perché non Vai hai visto? i pesci! Oh madonna Ci vediamo a quel punto quel... Va bene ragazzi abbiamo scoperto che si può andare qua sopra Appena dopo la seconda moneta stella Quindi stavamo andando a, praticamente fuori pista dall'inizio E quel tubo lì probabilmente era il tubo d'uscita Ok e qui? Dove si va? Ok dobbiamo, dobbiamo tornare giù sicuramente Come? Dove Dai, si, dove dove si va? Dove si va? hai provato tutti i tubi? mio dio, ah, è l'uscita. Ok, aiuto. Ok, meno male. Ok, via, via, via. Ok, alleluia, mezz'ora. Siamo arrivati a mezz'ora di video di registrazione. Non di video. Il mondo 3 sarà orribile. Non penso ci siano correnti ovunque. Almeno spero. Perché se ci sono, io mi, mi uccido. Ucciditemi No Ok sì bla bla Sblocca, sblocca il livello cin, il mondo 5 Schippando anche una cosa Quel ceppo grasso che, è la, che sta lì e collega tutti e tre i mondi Perfetto adesso però noi non andiamo lì Ma andiamo Ovviamente Al prossimo livello Salviamo Salvare si sì. Ok Diamo la torre e facciamo la torre. La casa Todd non mi interessa. Bene, speriamo di, di fare decentemente stavolta senza ripetere il livello 40 volte. Prendi capire dove è la moneta. Stella, le monete. Solo il primo è andato bene. Ecco, uno è già lì, perfetto. No! Fundo. Io proporrei di usare il damage boost. Quale damage boost? Non lo so. Intanto ce l'abbiamo fatta vero? dai Infatti non serve il damage boost Non serve mai ma se per me. Se quando la prendo cosa. io che Potevi sopravvivere però, sei stupido No, quindi. ma il problema è che è troppo scivoloso Uh, vita Oh, dai Servi a me, io ne ho qua Me le merito io, ma chi se ne importa Bene, sì. Eh, sì. rieccoci sì. Siamo appena morti tu. No. Ah, no, forse qui c'è qualcosa um, sì. sì, vado io, vado io Tu sei innegato Aspetta, vado io. Sì, però muoviti, che poi abbiamo troppo poco tempo per combattere il boss. E invece no, no. vai, entra. sei pure è morto. Prendi... Ti no. prendi il blocco e entra. No. Dai, fallo prendere a me, magari. Che io ne ho bisogno. Mi hai detto che non ti devo sbollare. <ride> ok, abbiamo abbastanza tempo. Non ti ho mai detto che non tempo. mi devi sbollare. Ho detto, prendi... Deve... prendi il blocco. Beh, boom, boom, fa sempre schifo. E lo. Ah, questa easy. è la prima volta che sentiamo. Ok, togliti, guarda come si fa. la musica del livello uh, non velocizzata. Ah, mi sa che se continua a scuotere va molto più in alto. Va bene. Non lo so, non l'ho potuto provare. Sì, continua Io l'ho provato e mi sa che planava tipo per tornare giù. Mm. Comunque, sia è molto utile, devo tenere a mente. E siamo a metà, livello, a metà mondo yeah, in mezz'ora mezz e 5 30 minuti 30, 30 In mezz'ora e mezz 35 minuti ragazzi ricordate. Quindi un'ora e 5. No vabbè okay, prendiamo... scherziamo Comunque è pieno sì. di tagli il, il gameplay è tipo 10 minuti fino a mo' Punto O un quarto d'ora Perché sto, sto gioco è davvero difficile Puoi scartare direttamente quella corona di schifo Non si può scartare Quando avremo il coso scarterò quella Andiamo al prossimo livello Sì Okay. Sì, ok, ci sono gli Yoshi Yoshi tour. Ah! ah! Ok, qua c'è qualcosa sicuro No Qua, in alto, in alto Come facciamo ad arrivarci? D con la tanta alta Sì, certo Certo, appena spawnava Eccolo Vuoi andare tu? Va bene ma io non capisco perché ogni volta che devi prendere qualche moneta stella è un pochino difficile, devi sacrificarti ogni volta. <ride> Ti basta imbollarti, so farlo. Oppure fare il coso a parete, il salto a parete. Doveva servirci Yoshi, secondo me. No, non ci serve. L'avrei La, presa io se tu non fossi andato. Ok. No. Intanto <ride> erano funghi. Qua sì. serve lo Yoshi. A meno che non vuoi fare damage magic boost. Fali prendiamo i frutti così per il coso Perfetto Uh, uh Mio uh, Vediamo qui Dovrebbe essere qua da qualche parte la, la moneta Direi qua uh, Sicuro Scusa Ah qui c'è un altro uh, Potrebbe essere è, è finito il livello Dove andiamo? No uh, aiuto e non è che sta lì Dice qualcosa Dobbiamo salire sopra In qualche modo Vai Aiutami Vieni! Come devo fare? Facendomi saltare! Single player. Tanta salta Comunque lì c'è un Luigi! Un Luigi nascosto! Sì! Vedi. Ma mica li possiamo cliccare col gamepad! Quindi è inutile! Cosa, Sarà cosa, qualche blocco qua! Pa pad? Non lo so! Senti, andiamo e vediamo se sta la bandiera! Se nota... Un eh, sono <ride> velocissimo! Livello. Sì, bisogna... per forza là sopra perché là si cade! Vedi? Yuhu, perfetto! Ok! Un po' di cervellamenti in più di necessario, era facile a livello. 5 mm. secondi ci mancavano, non ti rendi conto? Beh. Altri 5 secondi di ricerca e saremmo. Eh, morti. sicuramente i livelli se non moriamo 20 volte. Per ripetere. E eh, ripetiamo lo stesso livello. I livelli li facciamo molto più velocemente di quelli normali. Prendiamo gli nonostante... direttamente perché certo. è davvero super overpower. Quindi possiamo. Questo sarebbe, questo davvero sarebbe meglio. Bla bla bla Io ho bello, fame e ci seguo. penso che. La, se non l'hanno visto tutti, comunque. Il nostro gioco è da speedrunare, quindi non si perde tempo. <ride> Giardino piragnoso Piranoso. Qui si chiama Piranaguro. No! Ok, uh, ah, inoltre qui con i salti potenziati possiamo volare tanto. Dove sono? Ok, ecco. Ho mangiato un martello. Che okay, uccidilo, perfetto. Ok, eh, andiamo avanti perché stiamo perdendo tempo qua per, con il coso. Abbiamo perso 20 secondi già. Cioè un quarto del tempo per fare tutto. Lì c'è un c'è un mini tubo, come... Con il mini fungo. Entra, entra lì. Non si può... È un non hai nemmeno provato. È un tubo di scinta, l'ho fatto. Questa è la seconda. Oddio. Ah, lì c'era la statua di Luigi comunque. Una statua di... Ah, cioè si è abbassato Ho di... sbaglio Cosa si è abbassato? No Si no. abbassa sempre, è normale, va a ritmo Forse... Non ne ho idea, non ne ho idea eh, Probabilmente col minifungo. Ah, invece no Logo. Ok, andiamo, andiamo, ancora. corri Andiamo avanti, corri. veloce che abbiamo già sprecato metà del tempo Ok, così vedi, molto veloce a Prendi Comunque, quel fiore, se vuoi a me non serve Io prendo boh. Tu prendi boh, Prendi danno, ecco, cosa prendi? Lì c'è una piattaforma, la vedo benissimo. Sì. Uh, Come vai. fai? Con, con eh, baby Yoshi oppure aspettano che la piattaforma sale. Ok, Bene, ora spediamo. Speed. E direi di tenerti Yoshi. Non, sì, mi, eh, sì. no, eh, non curarti di me. Vai avanti. Ok, uh. perfetto. Vediamo quante continue riesce a fare. Marco nel, nel, nel. in sto gioco. Perché fai così? Lo sai il motivo. Quindi cerca di ignorare il sottofondo. Cercate di ignorare il sottofondo. E, no, e tu dove Uriamo, e deve, deve, deve. No, no, urriamo un po' perché no, no è orribile Andiamo alla casa a casa vite A proposito eh. Che ci servirà sicuramente Visto che Io a questo punto avrei già 50 vite Io a Io a questo punto del gioco avrei già 50 vite Io a 50 vite Che stai dicendo? Sai il, ver no, il verbo No, zitto Vai a, a destra, non sicurale. stare sopra Che poi non prendi nulla Bene Vedi. <ride> abbiamo... Vedi cosa. Che non hai preso pre... nulla. Sì, ma tu l'hai preso il coso. Eh, ma tu avresti dovuto prendere la vita. Vuoi andare a destra Guarda. Volevo prendere quel buon... Arco. No, devi stare fermo. Ci sono già io qua. Eh, bravo. preso annullato annullato e basta. Sono sceso su quello Yoshi. annullato e basta. Sì, Marco, grazie. Wow, tu è, vi... stato, è, stato belli è stata una bella avventura. Sì, grazie. Li hai annullati tutti tu, io manco mezzo ne ho preso di, di sì, Bowser Sì, l'hai preso già Ne ho preso uno, tu ne hai presi tutti il re, tutto il resto Tre Ho preso tutti io e One Up, poi inoltre Beh, Vabbè, chi se ne frega di chi io, ha fatto cosa Io me ne frego No, perché... Uno no. Non, non cambia nulla, tanto prima o poi lo dobbiamo affrontare Non è vero Sì, è vero È comunque facilissimo, quindi che, te, che ti importa Togliti Cioè, ti... di, qui, di qui passiamo soltanto una volta, cioè quella volta lì No, non passiamo solo una volta No, un oh, fungo elica Possiamo anche passare zero volte se vogliamo Ok, ho capito Ma non, non importa, dobbiamo comunque passarci No, non è vero Ecco, e ora dove devi andare uh, All'altro <ride> livello Come? Torni indietro, potevo evitarlo oh, Mamma mia, non l'ho fatta apposta ad andare lì no, Ma non cambia nulla Comunque sì, abbiamo ottenuto un fungo elica Che ti lamenti? No E allora? Poggers Poggers Non mi sto lamentando Ok, uh, lì c'è qualcosa sicuramente Sto dicendo che non è vero che dobbiamo per forza farlo quello. In questo gioco ogni, ogni singolo angolo è sempre Qui c'è qualcosa no. per forza Ok, lì c'è qualcosa però Per forza Qua? <ride> certo No, ok Oh no Prendi no. il tuo Yoshi indietro, a me non serve No! Andiamo avanti Andiamo avanti Ah niente, sono morto sì, grazie. Sì, bravo. Vola sopra, prendiamo so, le cose. Sto per stella. cadere io. Non è l'ora della calma. Vabbè, abbiamo un sacco di tempo, se smetti oh, di prendere danno. Oh, ma io... oh, le puoi mangiare, ti basta stare attento. Lo so, ma stanno sul soffitto. E allora non andare sul soffitto. Ma oh, Guarda, sono arrivato io prima di te. Lo mao. Speriamo che sia qui. Sì. Ecco, un Luigi segreto. Ehi, guarda, un Luigi nascosto. Non tanto nascosto. Prendi un po' di moneta, prendi un po' di moneta. Mi interessa. Una vita extra. Ci fa spawnare direttamente sopra la bandiera. Non importa. No. Fammi appendere, fammi appendere a te. Più del tempo, vai. Con uno spin jump riesci ad arrivarci. No, invece, con quello della ghianda, sì. Dal cielo. Ci segue <ride> bene. Quindi ora, ora ci manca solo il castello. Ci or manca solo il castello, uh, questo me lo ricordo. Era difficile. Soprattutto una moneta stella, l'ultima si. Sì, ok, castello tenebroso di Lemmy. Questo vuol dire che è tenebroso. È il, pr è il primo livello buio. No, perché l'hanno fatto? Okay, stai attento sia ai muri invisibili che agli spazi bui inesplorati. Si, i muri invisibili. Sì, muri invisibili. Ok, che e pareti, le pareti nascoste. Quale che intendo? Okay. Quale che intendo? Quello è, che è quello che intendo, <ride> madonna mia. Ma perché devi sempre dare fastidio? Eh, non mio. lo sai, hai detto in un modo strano. Perché devo parlare veloce, mi inceppo. Ecco, vedi? Mi inceppo. Invece, tu invece devi andare veloce, poi Ceppo ti inceppo. come il nonno fusto. Ecco, Fofof. abbiamo pure perso quello. Che okay, qua c'è qualcosa per forza. <ride> Lo dirò tante ah, di quelle tutto. volte che vi stuferete di guardare sto let's play solo per quello Ok uh, vado io Sui dal time No non serve No eh, lui si vuole suicidare per forza Guarda non so Ora io, io non ti sbollerei perché ogni volta che lo fai alla fine muori sempre Però questa volta non l'ho fatto Yay. Ok adesso corri perché è sicuramente con questa la terza moneta stella È tipo la no, hard No no no no no Indietro Ma dai che è indietro Ma che vuoi farci morire Luigi che fa la tiposa mezz'aria è uh, la cosa uh, più paurosa uh, che ho mai visto Basta che entri, l'ho pure presa io prima di te Sono No, l'ho presa io Hai visto il punteggio che era verde? No E allora, idiota, grasso Nio. Entra Mio. grazie Ecco Luigi e, nascosto. Luigi nascosto Se li troviamo tutti mi date Ah è vero, quando entriamo nei boss ci danno 100 secondi in più Sì Come anche, se ne avessimo Anche abito. prima con Boom Boom l'ha fatto Non, non l'ho notato il, il codino di Lemmy sta dietro la, la nave Hai visto? Ok È <ride> orribile Ok Tutte le navi sono orribili Io non avrei una, una nave con il mio faccione sopra Sì Però sì lo... Easy dai Boop. Eh... Le boss battle sono identiche Bonk Proprio la stessa cosa Grazie, e bonk <ride> Ok, prendilo Perfetto Perché l'ho fatto? Perché <ride> noob, ecco perché Perfetto, e ora spawn kill, via Ma no, Marco non morire Allontanati, allontanati Ti giuro Marco, se perdiamo adesso Ok, vai vai vai, uccidi Madonna Oddio. mia, mai avuti tanti problemi con una battaglia con un Bowseroth <ride> nemmeno, nemmeno a dieci anni con Morton eh, al mondo 6 di Mario Bros Wii Ho avuto tanti problemi Lo vedremo Sì Non intendo non... lì, intendo sì, quando ci giocavo da solo avevo anni però Intendo quando ci giocavo da solo, da piccolo Da sola, da piccolo Non ho mai detto da sola, madonna sì. mia Devi stare zitta, Marco Zica. Bene, quindi nella prossima parte di New Super Luigi U, Deluxe... No, non è Deluxe, però vabbè. Diciamo. Si può usare Toadette, quindi si sì, è Deluxe. Lo so. Esatto, questo gioco si identifica con Deluxe, soltanto per Toadette. Solo che noi non lo mettiamo nella fan Bene, salviamo. Perché non, non esiste il logo. Vabbè. Quindi um, nella prossima nella parte prossima inizieremo parte. il deserto delle torte. Cioè faremo il deserto delle torte, sperando in un tempo migliore di questo di registrazione. Sperando. Quindi niente, ci vediamo alla prossima parte. Ciao. Ciao. E ricordatevi di iscrivervi. Iscrivetevi al canale. Dobbiamo ricordarci di dirlo in.